Carissimi, questo è un video molto breve di ringraziamento, è il video numero mille. Abbiamo iniziato poco meno di tre anni fa, eh, ci siamo tenuti in compagnia in questo drammatico periodo, nessuno poteva nemmeno ipotizzarlo, di pandemia. Abbiamo cercato di qualificare eh, diciamo, il, nostro, eh, il nostro stare insieme con lo studio e l'amore per la parola di Dio, le cose di Dio e la teologia. Non so se siamo riusciti in questi mille video a raggiungere l'obiettivo. Quel poco che abbiamo fatto comunque è stato grazie a voi. E non voglio dimenticare, anzi metto al primo posto, tutti i collaboratori del canale, quelli che voi non vedete, quelli che fanno il montaggio e quelli che fanno i video, tutti. Non ne nomino nessuno per non dimenticarmi qualcuno di questi 13 grandi, grandi fratelli in fede che mi hanno aiutato. Però grazie a voi, grazie per ogni minuto che ci avete dedicato. E, ripeto, mi scuso se per caso sono stato, in, non volendo, irriverente, eccetera, non abbiamo avuto nessun richiamo da parte della Chiume Uniti, però magari qualcuno di voi si è sentito ferito, colpito, eccetera, da, da, da, da qualche mia frase, qualche atteggiamento. Sono molto felice di aver fatto le dirette che a Dio piacendo riprenderanno il più presto, però le stiamo preparando, quindi non è una cosa che facciamo così improvvisata, ma abbiamo bisogno di una, di, una, di una scaletta e sentire un po' il contributo un po di tutti. Siamo stati insieme per tutto il mese di Elul, praticamente ogni giorno. Comunque davvero un grazie, grazie infinito, mille video, sono tanti, abbiamo lavorato tanto, sono tante ore di lavoro. Grazie e, e vi chiedo... Eh, come posso, penso che possiamo garantire preghiera, preghiera per Dio, preghiera a Dio per noi eh, e che devo dirvi, mm, noi non siamo un canale ecumenico, però chiunque è si gloria del nome di cristiano, sa di essere, crede di essere ovviamente figlio di Dio, rinato, rigenerato dal Signore, è nostro fratello e, e noi cerchiamo sempre di parlare pro- e mai contro. Cerchiamo di essere davvero tutti uniti nel cercare le vie del Signore. Grazie e davvero un grazie enorme per tutti voi, per questi mille video che grazie a voi sono stati prodotti e realizzati. Ciao, alla prossima!